La visualizzazione grafica dei dati non solo è uno degli esempi più interessanti di riuso che si possono fare sui dati stessi, ma spesso può anche essere un modo essenziale per cercare di capire le informazioni che sono contenute all'interno dei dati, all'interno dei dataset. Visualizzare le informazioni spesso può essere un'ottima opportunità per cogliere la complessità delle relazioni che esistono all'interno delle informazioni riportate in un dataset, oppure per comprendere l'ampiezza dei fenomeni, soprattutto nel momento in cui si ha a che fare con cifre particolarmente grandi o particolarmente piccole, difficili da cogliere assolutamente in maniera immediata. Quindi provare a rapportarle l'uno all'altro in maniera grafica e in maniera visuale può essere un ottimo modo per cercare di comprendere con informazioni a primo sguardo, in maniera semplice, in maniera diretta così come se ci si trova in possesso di informazioni georeferenziate, cioè che hanno un proprio tag geografico, una latitudine, una longitudine, collocare queste, queste informazioni all'interno di mappe, come visto in questa slide, può essere un ottimo modo per comprendere la localizzazione dei fenomeni, capire le relazioni che esistono rispetto agli spazi e rispetto a quello che sta avvenendo e alle informazioni che vengono detenute all'interno dei dataset. In questa video lezione avremo modo di capire come, partendo dalle informazioni strutturate in formato tabellare, cioè partendo dal dataset, con opportune modifiche, opportuni interventi sulle informazioni iniziali, è possibile Trarre visualizzazioni grafiche da quelle informazioni. Proviamo a partire dal grafico rappresentato alle mie spalle. Si tratta dell'età media della popolazione per provincia in Emilia-Romagna. Il grafico mostra in maniera immediata, a primo sguardo, come in tutte le province la popolazione si è cresciuta e come quale sia il rapporto di crescita tra le singole province. Questi dati sono tratti dall'Istat e sono una visualizzazione grafica di informazioni che inizialmente vengono strutturate in formato tabellare, cioè per riga e colonna, è poi rappresentata in questo modo. Per generare il grafico che abbiamo appena visto abbiamo utilizzato un'applicazione che si chiama Data Wrapper, che è quella che vedete rappresentata nella slide alle mie spalle. Data Wrapper è un'applicazione, come ne esistono centinaia, che permette di partire dai dati e visualizzare queste informazioni in forma grafica, spesso in forma grafica estremamente accattivante. Abbiamo deciso di raccontare la generazione di un grafico a partire dai dati attraverso questa applicazione perché è gratuita, perché è localizzata in italiano, perché è semplicemente accessibile. A chiunque, ma sono decine le applicazioni che ci permettono di fare esattamente la stessa operazione con pochi clic. Data Wrapper funziona in questo modo, si prendono dei dati, si danno i dati all'applicazione in un formato che adesso vedremo esattamente come è strutturato e l'applicazione in automatico genera un grafico o meglio permette a chi la sta utilizzando di scegliere tra una serie di opportunità grafiche per la restituzione finale delle informazioni. Il dataset che abbiamo utilizzato per questo, questo esempio di rappresentazione grafica è la serie storica dell'età media nelle province dell'Emilia-Romagna. È stato scaricato dal sito dell'ISTAT, da dati.istat.it, e... Inizialmente il dataset si presentava in questo modo. Questo modo non è esattamente quello che serve a data wrapper per generare il grafico, quindi è stato necessario lavorare su quelle informazioni fino a ottenere un grafico di questo tipo, esattamente quello uguale a quello che vedete rappresentato in questa slide. Per farlo abbiamo deciso di utilizzare un'applicazione che in questo caso è Microsoft Excel, ma ne esistono decine di foglie di calcolo che permettono di utilizzare, di riprendere le stesse informazioni e utilizzare funzioni per rielaborarle. In particolare quella utilizzata per questo grafico è la tabella pivot che ci ha permesso di prendere le informazioni così come erano strutturate all'inizio e di renderle così come servivano a data wrapper per poterle rielaborare. Una volta ottenute le informazioni così come le volevamo all'inizio per essere rappresentate nella maniera più giusta, siamo tornati sull'applicazione Data Wrapper e abbiamo fatto il primo dei quattro step che ci portano dalle informazioni in formato strutturato, in formato tabellare, fino alla loro rappresentazione grafica. Il primo passaggio è quello di caricare i dati, quindi abbiamo lavorato sul dataset iniziale e adesso riversiamo i dati che abbiamo ottenuto all'interno dell'applicazione. Come secondo passaggio l'applicazione ci chiede se la comprensione dei dati è quella più corretta e quindi in questo caso bisogna dargli un ok per che l'applicazione si assicuri che le informazioni caricate sono quelle corrette. Infine possiamo scegliere quale tipo di grafico possiamo estrarre a seconda di come desideriamo rappresentare le informazioni iniziali e quindi pubblicare il grafico così come l'abbiamo visto all'inizio di questa parte della video lezione. Abbiamo appena visto come spesso la parte più difficile dell'elaborazione grafica di informazioni strutturate non sia tanto nell'elaborazione del grafico, quanto nel lavorare su quelle informazioni iniziali perché assumono la forma che desideriamo dargli alla fine nell'esposizione grafica. Esistono vari tool, vari strumenti che ci consentono di prendere queste informazioni in formato tabellare e, e rimetterci mano, e ripulirle, e riorganizzarle come, più, come meglio desideriamo rappresentarle alla fine. Una di queste è OpenRefine che ci consente di fare tutta una serie di operazioni sulle informazioni, ad esempio nella tabella che vedete rappresentata alle mie spalle è il dataset delle centraline di rilevamento della qualità dell'aria dell'ARPA in Puglia. Cerchiamo di capire ad esempio in questo caso se il valore della colonna comune è uguale a tutti o ci sono degli errori all'interno di un dataset. In in questo caso siamo alla funzione faccette dell'applicazione Refine e troviamo che, ci, che nella tabella comune ci sono delle occorrenze differenti, o meglio che in questo caso il comune di Monopoli è riportato due volte in maniera diversa. Quindi l'applicazione ci consente di intervenire rapidamente attraverso un paio di passaggi, attraverso un paio di funzioni ripulendo il dataset e ottenendo quindi un dataset pulito esattamente così come lo vuole Malmo all'inizio. L'esempio che abbiamo appena visto di ripulitura del dataset attraverso OpenRefine è estremamente banale, però c'è funzionale a comprendere come strumenti di questo tipo possono essere estremamente utili qualora ci si trovi di fronte a file che hanno una grandissima quantità di informazioni. Qui è necessario probabilmente fare una riflessione più ampia, cioè comprendere come spesso le informazioni che desideriamo lavorare in maniera grafica o per un'applicazione o insomma per qualunque uso desideriamo farne, non si trovano soltanto su una fonte, ma spesso sono l'accorpamento di fonti differenti che ci portano, un po' come rappresentato nella slide che vedete alle mie spalle, ad avere un dataset che contiene tutte le informazioni ma che quasi certamente sarà sporco, avrà dei problemi, non avrà esattamente la forma che desideriamo dargli alla fine. Quindi i tool come quello che abbiamo appena visto sono necessari per rimodellare le informazioni e per giungere al dataset finale, cioè quello pulito, quello che utilizzeremo per rappresentare dei grafici o per fare qualunque altro riutilizzo delle informazioni.